Della nostra casa. un uomo. che ne vuole mi accade è That's a good Yep. <laughs> Ciao Non mi ricordo Mm-mm. -hmm. Mm -hmm. It's <laughs> good. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. giornata importante in assoluto mi auguro che sia una speranza un impecco al lupo tutti quanti insieme lavoriamo insieme per le persone sorde con un unico obiettivo per la tutela di tutti noi grazie Presidente del Consiglio dei Ministri, ha prestato attenzione alle persone sole. Da tanti anni e anni chiediamo sempre, eh, le, facciamo sempre le nostre richieste, dal 2011 ad oggi sono cambiati sette governi, queste settimane nelle situazioni difficoltose andremo ad appoggiare e ad essere più visibili nei territori dove eh, appunto, non c'è tanta attenzione nei confronti delle persone sole. Quindi dobbiamo spiegare cosa sono le difficoltà, quali sono, collegati, la giornata della persona sola è collegata all'integrazione, al mondo del lavoro, a tutte le difficoltà e quindi ogni governo mi sono sempre preparato non pensate che sono facili i contatti che, so che è facile spiegare andare a portare documentazione spiegare che cos'è la lingua dei segni a cosa serve l'integrazione quali sono i nostri bisogni abbiamo chiesto appunto di essere presente e sono stato veramente felice perché per la prima volta nella storia Bologna. sarà creato cardinale da Papa Francesco gli interessi e i diritti di tutti i disabili sordi, ciechi, disabili motori e quant'altro. Maria Zuppi. L'estero in realtà porto i suoi saluti e di tutta l'amministrazione comunale e quando le persone si incontrano e si capiscono anche con la lingua dei segni si è contenti e si è felici poter vivere una vita come tutti gli altri cittadini perché qui immagino che non si spiega stiamo... siamo orgogliosi della lingua dei segni siamo orgogliosi di essere qua di essere presenti e di esserci ancora e noi segniamo sì. qua è vero non è vero Buonasera, anzi buona giornata a Bologna. Le nostre preghiere. L'arcivescovo... Sendo appunto nel, nel territorio della parrocchia, voglio esprimere come... Ci siano belle relazioni con loro e cerchiamo con quanti hanno lavorato e ed dedicato tempo ed energia per la buona riuscita dell'iniziativa. Sì. Io non ripeterò le cose che sono state dette. Tra una settimana esatta... Proprio a quest'ora. Sabato prossimo... Non so sì. No, lei Ce l'hai? No, spegni questa inclusione non potrà realizzarsi pienamente E' questo il compito che la Costituzione riconosce allo Stato a Tutte queste difficoltà Ora il progetto di legge ovviamente è stato approvato <ride> Ho detto i colleghi del comune e il mio rappresentante Daniele Buonasera a tutti ringrazio il Presidente Marino. sarete di sicuro bravissimi oh. eh, abbiamo, abbiamo organizzato l'obiettivo del mm. della giornata mondiale dei sordi ogni anno noi cresciamo noi, no. No, noi invecchiamo e loro crescono no. <ride> e saranno il nostro futuro Adesso Di voi ben rivisti visto che è da questa mattina che stiamo insieme stiamo in compagnia abbiamo trascorso una bellissima giornata all'insegna non solo dei tempi società che c'è un mondo che non conoscono che è quello della sortità, un mondo bello allegro, colorato un mondo che ha tante cose da dire che ha tante esperienze da raccontare e da trasmettere ai giovani e ai meno giovani, quindi non mi dilungo, non dico quello che c'è bravi noi ci siamo noi siamo qui Continueremo ad esserci. Care tantissimo, va ricchio il nostro presidente per aver uh, permesso di presentare qui questo progetto che è stato bellissimo. Ancora, ancora, noi segniamo. Il figlio di Reggio Emilia, perché ci hanno dato veramente tanto supporto, soprattutto nel... Diverse soluzioni, diverse attività. I corsi di lingua dei segni sono stati veramente supportati dall'Ente Sordi, qui della sezione provinciale di Bologna di autonomia ci ha spinto a cambiare ancora, perché volevamo essere direttamente i protagonisti. Noi abbiamo, conoscevamo bene la storia dei sordi e tutte le difficoltà a farsi vedere e a, a cercare il nostro... ...organizzare le nostre attività. Noi siamo sempre stati aperti a tutti, abbiamo avuto sempre attenzione a se... ...di essere sordi... Una giornata mondiale dei sordi, ma questo orgoglio in questa giornata deve esserci tutti i giorni. Io, Laura, sono orgogliosa tutti i giorni di come sono. Io non vedo l'essere sorda come una malattia. Non è per No.